Buonasera a tutti, benvenuti a un, questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Uh, per chi ci raggiungesse oggi per la prima volta, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nato con la collaborazione della sezione culturale di Usiena Campus con Ciclo Maggio e Uredio, e coordinato dal professor Tarcisio Lancioni e Marta Muschini. Io sono Fabiana, faccio parte del team Usiena Campus. Oggi abbiamo come nostra ospite la professoressa Donatella Puliga, che insegna civiltà classica e lingua e letteratura latina presso il nostro Ateneo. Eh, ci dovrebbe raggiungere la professoressa Puliga a momenti, eh, nel frattempo eh, approfitterei di questo breve spazio di chiedervi feedback, audio e video, perché insomma non si sa mai, oggi è domenica, tra l'altro la banda potrebbe essere particolarmente occupata. E, ciao White Scarf, uh, penso di conoscerti ma non sono sicura e, um, e vi inviterei anche a lasciare nella sezione commenti domande o richieste di approfondimento uh, per la professoressa Puliga, uh, non appena ci raggiungerà perché sicuramente uh, sarà eccoci, dovremmo esserci, qualche minuto di pazienza Grazie mille, quindi si vede e si sente perfettamente. Vi ringrazio. Grazie mille. Allora, professoressa Puliga, l'attendiamo dunque. Ciao a tutti, intanto i nuovi arrivati, nel frattempo eh, dato che abbiamo qualche minuto vi ricordo che Virtual Studium prosegue anche per tutta la prossima settimana, il primo appuntamento di domani è con Claudia Faleri ehm, e si parlerà in, di lavoro agile insieme alla nostra Maria Laura Baldino, quindi vi invito sempre alle ore 17, sempre in live, a essere presenti. Allora, moggi di Poggi Bonsi, per te la prima volta. Benvenuta. O oh, benvenuto. Tu. Ci siamo quasi? Ci siamo? Eh. Mi Buonasera professoressa. Buonasera, mi perfettamente. E la sento perfettamente. Qual qualcuno mi sta chiedendo come si faccia a entrare. Io non so dire. <ride> Eh, no, per adesso non ti puoi fare niente. Eh, io non faccio niente, perfetto. <ride> e, allora. Ecco. Io ho intanto presentato la sua carriera accademica in brevissimo, eh, attualmente lei insegna civiltà classica e lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi di Siena, eh, naturalmente ha svolto numerosi studi, il suo, la sua ultima pubblicazione se non sbaglio è il libro um, La depressione è una dea del 2017, uscita presso il mulino. Eh, oggi lei è qui per parlarci di, eh, leggo il titolo del suo intervento, emozioni al tempo del coronavirus, noi e i classici. Eh, questo è certamente un argomento molto poco conosciuto e poco indagato e potrebbe sembrare forse al nostro pubblico un po' sorprendente indagare eh, accademicamente qualcosa di così immateriale come sono le emozioni eh, e quindi ci potrebbe spiegare come è possibile indagare le emozioni in culture così lontane dalla nostra e anche quali sono i benefici che potrebbe, potrebbe portare una, questo tipo di analisi a noi contemporanei. Sì, certo. Allora, intanto grazie e buongiorno a tutti e benvenuti in questa domenica così particolare. E grazie di esservi sintonizzati su questo canale. Però, insomma, è un modo per stare insieme ed è un modo in cui possiamo appunto condividere anche le nostre emozioni. Ma farlo, dicevo, non in una maniera... Ehm, romanticheggiante ma anche in una maniera rigorosa scientifica come proprio si può fare studiando eh, questo tipo di campo che adesso appunto ha anche una certa rilevanza proprio negli ambiti degli studi classici anche perché c'è tutta una, ehm, un ambito di emotional studies si chiamano proprio eh, in cui ci si interroga sul, innanzitutto sul fatto se sia lecito paragonare emozioni eh, antiche a emozioni contemporanee e naturalmente in quali forme questa discussione possa avvenire perché le emozioni naturalmente sono presenti in tutte le culture però ovviamente si presentano in modi diversi però dietro queste polifonie questa polifonia eh, in cui si presentano le emozioni sicuramente è possibile Isolare una sorta di sintassi, una sintassi comune, quindi eh, nel caso delle emozioni possiamo eh, sicuramente studiare culture non soltanto lontane nello spazio e questo ci sembra abbastanza lecito, cioè ci possiamo interrogare senza troppe. Eh, senza troppi problemi su che cosa possono provare per esempio oggi eh, non so, gli abitanti del Giappone davanti a questa emergenza e a come la vivono in maniera così diversa rispetto alla nostra loro per cui per esempio non c'è il problema della non hanno il problema della distanza sociale eh. loro eh, è molto difficile che si abbraccino in pubblico per cui Già per esempio tra una cultura e l'altra contemporanea è sulla linea diciamo orizzontale del tempo e dello spazio e possiamo diciamo è lecito indagare le differenze. Ora la domanda che noi ci facciamo invece è anche un'altra: possiamo indagare le emozioni? Ehm, Distanti nel tempo e non soltanto nello spazio, perché sul contemporaneo siamo abbastanza d'accordo, diciamo allora eh, con i classici, però, siamo interrogati sulle emozioni distanti nel tempo hm? e. Eh, la domanda è, è lecito fare questi confronti? Sì, è lecito naturalmente eh, con un eh, approccio ovviamente antropologico, per cui ehm, noi siamo chiamati a confrontarci con le culture altre, con una cultura altra, come in questo caso per esempio quella eh, dei latini, quella romana, e, e quindi a percepire scarti e analogie, perché questo funziona. Allora in questo modo noi ci confrontiamo da un lato con l'alterità, vediamo delle differenze e, e dall'altro anche con la prossimità. In questo gioco naturalmente noi siamo eh, protagonisti di eh, una percezione che ci, ci obbliga in qualche modo a guardare anche le nostre emozioni, altrimenti non possiamo neanche, non potremo neanche eh, incontrare quelle degli altri. E le parole diciamo, delle emozioni di questi giorni, è inutile dire eh, che sono parole eh, che cominciano con la A, tanto per fare proprio un, un elenco alfabetico, sono ansia, angoscia, ehm, ma per esempio la parola ansia eh, che ovviamente viene da una, eh, da una radice latina molto interessante, che è la radice del verbo ango: angere, che vuol dire proprio eh, avere una stretta, eh, è la radice che c'è sia in, eh, in ansia che viene appunto dall'aggettivo anxius, qualcuno che viene in qualche modo soffocato, eh, e anche la radice di angoscia attraverso la parola angustia per esempio, quindi questo verbo che, che ci dà proprio l'idea di questo soffocamento, tra l'altro è interessante perché eh, esisteva addirittura una, una divinità, una di queste cosiddette divinità dell'attimo, eh, la dea eh, Angerona, che ha proprio nel nome questa radice, l'idea del soffocamento, perché allo stesso tempo, eh, questo è molto interessante, era anche una dea, una divinità del silenzio. Per cui eh, così la interrompo, oltre al, al nome, aveva per caso qualche attributo che eh, si riferisse a questo soffocamento? aveva un attributo diciamo iconografico, no? nel senso che nelle poche rappresentazioni che se ne hanno noi la vediamo o con il dito messo davanti eh, alla bocca e al naso, segno di appunto intimare il silenzio, oppure addirittura aveva una, una benda proprio sulla bocca, eh, che appunto, lo dicevo in un'altra occasione, <ride> A qualche cosa che può ricordare in maniera naturalmente dinamica eh, queste nostre oggi introvabili mascherine, no? quindi c'è questo diciamo eh, dialogo continuo tra il presente e il passato, ma la cosa che mi interessa di più eh, in questo momento sottolineare è anche che queste emozioni appunto ansia, angoscia no, notate bene che per dire paura i latini avevano almeno 7-8 <coughs> termini, perché c'erano varie gradazioni della paura, quindi c'era il metus, il pavor, il terror, il timor, l'horror e, e la formido, eh? e quindi di, ognuna di queste sfumature semantiche corrispondeva anche eh, ad una percezione sensoriale diversa. Naturalmente, per esempio, l'horror era qualcosa che ti faceva eh, rizzare proprio i peli, eh? e, mentre il pavor eh, era proprio qualcosa che ti faceva rimanere eh, stupito, stupefatto. <coughs> e quindi c'è tutta questa ehm, questo caleidoscopio no, di, di significati che è molto interessante indagare, ma eh, è importante anche come gli antichi ne pa parlino di queste emozioni utilizzando delle metafore, perché per esempio noi non ci pensiamo, ma quando io dico eh, sono pieno di paura, e lo dicevano anche loro, eh? Ehm, Vuol dire che eh, dal punto di vista eh, cognitivo, diciamo, io do all'idea di paura, per esempio, il significato di essere una sostanza, magari un liquido, eh, che mi viene... In qualche modo, eh, riversato dentro, riversato addosso, e ehm, quindi questo è, è, è interessante. Oppure, altra cosa, altro ambito metaforico molto importante, molto presente: ehm, bisogna eh, combattere la paura. Si viene invasi dalla paura, eh, bisogna sconfiggere il virus. Oggi diciamo, quindi qual è l'ambito predominante? È l'ambito, il campo semantico della guerra, del combattimento. Eh. C'è cioè, questa idea dell'assalto, dell'invasione. <coughs> quindi diciamo, per esempio, a proposito della paura, mh, due grossi ambiti. Sostanza, quindi pieno di paura. Ehm, eh, e, e, e' tutto quello che, che questo comporta e dall'altra parte invece è campo semantico della, eh, della, della guerra, dell'attacco. Eh, abbiamo addirittura, ora noi, eh, è molto interessante vedere anche quali metafore vengono usate oggi dai mezzi di comunicazione e ora mi viene in mente alcune, anche, alcune cose quasi comiche, come per esempio il nostro sindaco, eh, no, il nostro eh, presidente della, del, della, mh, della regione campana che ha parlato addirittura di bazooka, <ride> Ecco, quindi c'è tutta questa idea no? eh, dell'attacco. <ride> dell'attacco militare alla paura. Eh? E non è un caso, evidentemente anche nella percezione dei romani e nella strutturazione del loro mondo eh, metaforico e linguistico è, è chiaro che l'immagine dell'assedio era un'immagine per ovvi motivi molto presente. Però Immagino che sia per le emozioni negative, ma per quanto riguarda invece le emozioni positive, naturalmente certo. immagino che il campo semantico sia un po' diverso rispetto a quello militato. Sì, per fortuna sì. Allora è chiaro che le, eh, le emozioni positive, che sono anche quelle che noi oggi eh, stiamo vedendo per fortuna e direi speriamo in maniera duratura eh, prepotentemente affiorare, sono ehm, emozioni legate all'idea di compassione, condivisione, solidarietà e allora naturalmente potremmo fare una, un rapidissimo <coughs> escursus su questo ma per esempio la parola compassione ovviamente che viene dall'idea di ehm, eh, cum patior, cioè di soffrire insieme ma anche semplicemente di provare, non è soltanto una sofferenza, ma di mettersi nei panni dell'altro. Ecco, questa è l'idea che c'è nel verbo <coughs> cum più patior. E allora la parola compassione non è un caso che noi parliamo di. Per esempio uno studio fatto con passione non vuol dire che è uno studio che mi fa soffrire, ma è uno studio che mi fa mettere in gioco, che mi fa mettere veramente anche dentro per esempio i testi che io eh, leggo, studio, analizzo, che poi diventeranno nutrimento per me. Eh, anche la metafora del nutrimento vedete com'è, com è forte. <ride> e poi... C'è l'idea per esempio della solidarietà, ora è quasi una bandiera, io sono molto contenta di sentire eh, queste grandi campagne di solidarietà e, e quasi un po' mi, mi, mi spiace che ci sia voluta questa emergenza drammatica per tirare fuori eh, questi, queste capacità. Però insomma non è mai troppo tardi, speriamo. E Quindi per esempio la solidarietà rinvia eh, ad una metafora legata, ad un'idea legata alla compattezza. Eh, solidus vuol dire integro vuol dire compatto eh, eh, è la stessa radice solidus era anche una, una moneta come sapete eh, il soldo eh, che rappresentava proprio l'unità intera eh, contrapposta invece alle monete più piccole di, di, di, di valore eh, diciamo frazionario quindi questa idea eh, di essere solidali vuol dire di eh, creare appunto compattezza che non vuol dire eh, imbracciare di nuovo le armi <ride> per andare gli uni contro gli altri, o diciamo, magari per attaccare metodiche che ehm, gli uni pensano siano ehm, nemiche di altri, ma invece è proprio l'idea di eh, fare ehm, mettere insieme tutte le forze tutte le energie che poi io riflettevo è proprio un po' il senso per esempio dello studio, della ricerca cioè se noi non facciamo delle azioni solidali anche nel nostro lavoro nel nostro studio nelle nostre ricerche nella nostra condivisione ecco se, se lasciamo la parola condivisione soltanto eh, all'ambito dei social ecco che probabilmente eh, ci perdiamo qualcosa e io credo che questo momento mh, e non solo questo momento sia anche proprio buono per pensare a insegnare eh, come noi ci poniamo dentro il mondo e di fronte al mondo, eh? quindi in questo senso lo studio delle emozioni anche attraverso gli antichi, secondo me è molto importante. <ride> A questo proposito ci chiedono dal pubblico, uh, lei è d'accordo con l'utilizzo da parte dei giornalisti del lessico del campo semantico della guerra? Immagino per parlare. Eh, eh, allora, dunque, io non sono d'accordo nel senso che, eh, allora, dal non è che si possa essere o non essere d'accordo, io credo che bisogna prendere atto di qualcosa ed eventualmente eh, la cosa importante è avere un approccio eh, fondato su uno spirito critico, eh, perché sappiamo che le parole non sono eh, neutre eh, e non solo non sono neutre nei, nelle relazioni eh, insomma, semplicemente interpersonali, ma non sono neutre anche per parlare del mondo. Eh? Cioè Io sono certa che esiste una, una grammatica eh, più, che possa essere più improntata, una grammatica e una linguistica quasi, che possa essere più improntata all'idea della condivisione e della solidarietà, eh, vi faccio un esempio molto banale. Eh, quando io ero, so, studiavo alle scuole elementari era normale dire ehm, lavorare come un negro. Ecco, non sarebbe stato, non sarebbe stato ehm, vergato in rosso e in blu dalla maestra. Eh? Ma perché? Perché... Naturalmente c'era una mentalità per cui sappiamo. Ecco, oggi questa eh, idea bellica è ovvio che ehm, è forte perché noi abbiamo sempre bisogno della costruzione del nemico. Ma questo ce l'avevano eh, i romani, ce l'avevano i greci. Cioè la costruzione del nemico è eh, a, a fondamento in qualche modo di eh, un, una modalità di creare identità. Perché se c'è un altro, eh, questo altro definisce me stesso. Eh. Però eh, forse bisognerebbe anche sforzarsi di eh, immaginare, di pensare in modalità diverse, certamente che combattere, sconfiggere, debellare, ecco, sono tutte parole che nel nostro immaginario hanno veramente la forza eh, dell'annientamento. Eh. Eh, io credo che è chiaro che noi stiamo. Combattendo eh, e siamo in una guerra, però siamo anche in una guerra che ci faccia guardare quali sono le nostre armi interiori. Ecco, secondo me questo è importante. E, quindi, eh, e poi sappiamo bene che uno dei modi di gestire il nemico a volte è di eh, scendere in qualche modo a patti con lui. <ride> E di non mettergli siti di traverso perché altrimenti facciamo esattamente il suo gioco. Quindi, eh, questo così mh, mi viene questa risposta. Mm. Mi sembra una riflessione davvero molto saggia. E, um, a questo proposito, volevo farle una domanda tornando un po' al tema di, della, di questo nostro, in, nostro incontro. E in queste settimane, naturalmente, um, Essendo così impauriti, un po' eh, frastornati da questa ma grande massa di eh, rappresentazioni belliche, anche dal punto di vista poi iconografico-fotografico, con le corsie, con, en, sì. eh, ad esempio i feretri eh, tutti allineati nelle chiese, eh, ci sono alcuni movimenti di esorcizzazione delle paure comuni a. a, a tutti coloro anche se eh, distanti da casa, eh, però si è cercati di stare insieme quanto più possibile. Quindi ad esempio eh, questo nostro raccoglierci qui su Instagram per condividere cultura assieme eh, potrebbe essere un movimento di ehm, esorcizzazione collettiva della paura. Eh, nei momenti di incertezza, invece, i romani, i greci, eh, come reagivano alla paura? C'erano dei riti collettivi a cui facevano riferimento, per esempio? Sì, dunque, eh, c'erano varie modalità di, di gestire eh, queste, eh, questi eventi, straordinari. Pensate, ecco, eh, prima di tutto, mh, già la parola pestis, eh, che per noi suona peste, e per i romani eh, si riferiva a qualunque tipo di distruzione, di rovina, di epidemia, e quindi veniva <coughs> attribuita a ogni tipo di, di pandemia e di, o di pestilenza. Ehm, noi abbiamo casi eh, di... Ehm, reazione da parte della città colpita da epidemie e c'erano allora due piani. C'era un piano eh, personale diciamo, in cui eh, la persona poteva supplicare la divinità eh, che allontanasse questa, questa calamità, ma prevalentemente diciamo, in generale la, eh, la religione romana ha una, una fortissima impronta pubblica eh, e quindi c'erano delle processioni eh, vere e proprie eh, che appunto... Eh, Vedevano, vedevano la popolazione recarsi ai tempi degli dei per, per scongiurare questi, questi pericoli. Per esempio c'è un caso interessante, nel 291 a.C. Roma viene colpita da una grande epidemia, non è, la chiamano pestis, ma, ma di fatto eh, probabilmente era eh, o un'epidemia di, di vaiolo o di morbillo, qualcuno dice... Ehm, Contrastare questa epidemia, per esempio esorcizzare, eh, ci si, poteva perfino, eh, si poteva perfino arrivare a introdurre una divinità straniera, una divinità che fino ad allora eh, non aveva trovato posto nel Pantheon, ed è il caso del del trasporto del, della statua di Asclepio a Roma eh, dalla Grecia nell'isola Tiberina. Da quel momento, come voi sapete, l'isola Tiberina è diventata senza soluzione di continuità da sempre un luogo di cura, sede di un ospedale, ancora oggi c'è, fate bene fratelli, è sull'isola Tiberina. Quindi, eh, però... Ehm, Naturalmente eh, le forme di eh, esorcizzazione di queste, eh, di queste calamità venivano sempre eh, attraversavano diciamo, la convinzione eh, che ci fosse stata una colpa dietro. Eh, bisogna tenere conto di questo. Quindi eh, c'era da capire eh, di chi fosse stata la colpa e come la si poteva espiare. Eh. C'è questa idea del piaculum, cioè proprio della. Eh, modalità di espiazione e notate bene che piaculum ha la stessa radice di pietas, quindi c'è un'idea di cura eh, che va trovata in qualche modo per eh, allontanare la calamità, che come sapete per gli antichi era sempre qualcosa di eh, mandato dagli dèi come punizione o eh, come espiazione di qualche colpa. Ecco, non so se sono stata eh, chiara, ah, ma un'altra ecco, un grande, forse la, la prima eh, vera eh, peste, eh, per come la intendiamo noi, invece è piuttosto tarda a Roma ed è, ehm, eh, risale al 165 d.C., probabilmente... <coughs> Eh, fu importata dai soldati che tornavano dalle eh, guerre contro i parti, quindi dall'Armenia, dall'Iran, dall dall'Iraq. In, que in, quel, in quell'occasione proprio vide la morte l'imperatore del momento che era Lucio Vero, quindi prende il, il potere Marco Aurelio. Infatti <coughs> questa peste viene chiamata anche peste Antonina, perché appunto Marco Aurelio apparteneva alla famiglia degli Antonini e, e fu lui proprio che la dovette fronteggiare, poi non si sa, non, non so se, se lui stesso morì addirittura per questa eh, malattia. Quindi mh, insomma varie queste forme di esorcizzazione tutte diciamo lecite, eh, tutte benvenute naturalmente, e tutte anche ehm, Capaci di farci eh, essere appunto eh, partecipi di quella resilienza di cui è stato, è stato detto, no? mi pare che sia stato già anche affrontato questo tema specificamente. Sì, Però so, io direi una resilienza che. Eh, che appunto non dimentichi è vero la sua etimologia per cui il senso di danzare salio vuol dire danzare propriamente e quindi ben venga anche il ballo alle finestre però non dimenticare che eh, chi è resiliente secondo me deve anche imparare a essere un po silente eh, se mi permetto questo gioco di parole perché ehm, è molto interessante, molto importante in questo momento a mio parere anche indagare quelle emozioni un po' interstiziali che noi non siamo abituati veramente a, ehm, a tenere davanti a noi, a tenere davanti allo sguardo e il silenzio secondo me in questo momento è una di queste emozioni forti che dobbiamo imparare a gestire e forse direi anche a cercare. perché eh, sono convinta che noi potremmo riempire completamente le nostre giornate così vuote, apparentemente vuote perché non abbiamo legami con l'esterno o quasi, oppure ce li abbiamo molto mediati dai device, Ecco, e allora qual è l'opportunità? L'opportunità è il fatto di poter fare silenzio, cioè di non avere quell'horror banqui che, eh, che poi ci fa riempire veramente tutti, tutte, tutte le, le, le, le solitudini eh, in modo da… Eh, non farci percepire il bisogno degli altri ecco questo secondo me è veramente un pericolo da cui dobbiamo eh, cercare di scappare questo sì è un pericolo, è un nemico eh? questo non avere bisogno dell'altro è veramente il nemico da combattere questo mi sembra un ottimo consiglio, quindi racchiuderci in noi stessi e usare questo periodo che potrebbe essere così brutto non come una debolezza ma piuttosto come un'opportunità da sfruttare per conoscere meglio noi stessi e indagare eh, le nostre emozioni, magari anche attraverso qualche libro che potrebbe invitarci di leggere. Questa è la domanda che proponiamo a tutti gli ospiti. Sì, dunque, eh, innanzitutto io vi consiglierei di andarvi a rileggere o leggere per la prima volta o rileggere per intero il Derero Natura di Lucrezio, perché io trovo che questa opera straordinaria eh, sia quella, sia una di quelle che sa tenere insieme... Eh, la dimensione eh, scientifica naturalmente e la dimensione emotiva che non sono appunto in contrasto. Eh? Quindi anche a questi dati molto emotivi si può eh, e si deve reagire in maniera rigorosa senza per esempio fidarsi delle fonti che non sono fonti eh, del sentito dire, sta girando di tutto, eh. in questo momento le fake news, però le fake news che sempre girano, ecco... <coughs> Quando girano e c'è cioè di mezzo la vita delle persone, eh, soprattutto la morte delle persone, eh, sono ancora più inquietanti, per cui richiedono veramente eh, una dimensione di vigilanza, secondo me. E qui eh, Lucrezio eh, può essere veramente maestro, perché cosa vuol dire? Indagare la natura, rerum conoscere causas, in maniera profonda, razionale, descrivere anche Mm, le emozioni, i sentimenti, quello che si prova, <coughs> ma fondandolo eh, sulla ragione e quindi non contrapponendo eh, mm, la ragione al cuore. Eh. Si può pensare col cuore che batte, che pulsa eh, e, e si può sentire Prendendo proprio assolutamente per mano anche col guanto, senza guanto, la ragione. Ecco questo è un, po', questo è un primo consiglio. <coughs> Poi, un altro libro che secondo me tutti dovrebbero leggere, anche chi non è classicista, eh, sono naturalmente eh, il, il, il, Le Metamorfosi di Ovidio, perché ci insegnano sono una grande lezione di eh, cambiamento, una grande. Eh, <coughs> lezione di mh, invito a cogliere il cambiamento come una possibilità che è insita nella natura eh, sapete nelle metamorfosi non c'è l'idea tanto della morte quanto della perenne trasformazione <ride> però io credo che mh, Pensare che si può cambiare e non in peggio, ma a volte anche in meglio, sia eh? una, gra sì, una grande spinta. Poi, vabbè, eh, Ovidio lo, fa, eh, lo racconta in una maniera magistrale, quindi ci fa veramente ehm, battere il cuore, ma anche ridere, sorridere, indignare, cioè ci fa, ci fa mettere <coughs> in, in campo moltissime emozioni. E. Eh, a patto, appunto, che noi anche da queste sappiamo prendere la giusta distanza eh? le parole che oggi ci fanno paura che sono distanza silenzio eh, abbraccio negato ecco secondo me vanno tutte risemantizzate perché anche una giusta distanza da cose persone eh, sentimenti è una cosa buona eh, è, se è sempre un fatto di misura è eh, di quantità <coughs> in questa ricetta della felicità della vita e, e poi un altro libro, se volete, è questo, eh, <coughs> Atlante delle emozioni, della Tiffany Smith, è un libro pubblicato dalla UTET, eh, mi pare sia di un paio di anni fa, nella traduzione di un paio di anni fa, e, e qui l'autrice parla di delle emozioni che noi non sappiamo nemmeno di provare perché forse non le abbiamo mai chiamate per nome e quindi attraversa le emozioni più che verso il passato le emozioni <coughs> distanti nello spazio però è un interessante modo di accostarsi a quest'idea che, ne che nemmeno in questo caso noi siamo al centro del mondo eh. Quindi questo io direi, eh, poi ci sono tante altre cose ma ne potremo parlare in un altro momento. Sì, io rimarrei a parlare con lei all'invito di questi argomenti, la ringrazio moltissimo per averci dato tanti tanti spunti di e i suoi preziosi consigli di lettura. Io ringrazio tutti voi che, ave che avete partecipato qui con noi a questa conversazione anche ehm, con i vostri commenti. Eh, Virtual Studium torna domani con Claudia Faleri e Il Lavoro Agile, sempre alle 17 sempre in live su Campus. Di nuovo grazie alla professoressa Puliga e un buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie a, a voi, grazie a tutti. Ciao ciao.